Ciao amici Mr. Gadget, mi chiamo Luca, sono pronto a presentarvi un prodotto molto interessante ormai già nei negozi, si chiama Poco X3. Questo dispositivo che ho voluto provare a lungo perché, non vi nascondo, ho... Oh, la massima eh, vera invidia per alcuni colleghi che riescono a fare le recensioni nel giro di eh, 12 ore Io ho bisogno di settimane per provare nel lungo periodo eh, questi dispositivi E devo dire che Poco X3 è veramente molto interessante in Primo luogo perché costa poco, eh, costa eh, 229 euro nella sua versione più semplice 269 invece in quella più eh, completa ma le prestazioni vanno ben oltre il prezzo che viene richiesto. Prima di tutto diamo un occhio alla confezione. Dentro la scatola, oltre al telefono ovviamente, c'è una custodia in silicone, TPU, insomma in materiale eh, morbido, molto spessa tra l'altro, che dà una notevole eh, protezione. Poi sempre dentro la scatola c'è il cavo per la ricarica e per la trasmissione dei dati e un caricabatterie per la fast charge da 33 Watt guardando il telefono ancora più da vicino beh la prima cosa che appare ovviamente è il display 6,65 pollici eh, con una definizione full hd una ratio 29 e refresh rate a 120 Hz. certo bisognerebbe eh, provare una decina di videogiochi per avere una percezione corretta eh, di eh, questa definizione ma aggiungo anche che c'è pure il touch con una reattività 240 Hz. comunque una buona eh, definizione del display soprattutto una ottima leggibilità guardate anche l'angolo di eh, visione è eh, veramente eh, notevole I, le cornici tutto sommato sono abbastanza contenute quindi eh, è un eh, buon schermo con mm, caratteristiche che per questo prezzo non si trovano circolarmente, sicuramente in circolazione dietro invece un Quattro fotocamere messe in questa mh, configurazione ad X eh, con un sensore principale da 64 megapixel, eh, un grandangolo da 13 e poi due sensori, eh, il macro e eh, quello di profondità da 2 megapixel, ma insomma servono a poco questa soluzione eh, con la scritta eh, sulla parte posteriore ci dice insomma eh, che questa è veramente una soluzione un po particolare dal punto di vista del eh, design ma insomma ha il suo bel eh, perché mm, spessore notevole vedete sul lato eh, c'è il sensore per le impronte digitali poi avete il volume rocker il controllo del volume dall'altra parte invece il cassettino ibrido per le sim o due sim oppure una uh, sim una micro sd xc eh, quali altre caratteristiche sulla eh, parte inferiore jack per le cuffie e eh, connettore usb c eh, che eh, insieme ad un altoparlante ecco c'è anche la caratteristica importante per questa fascia di prezzo perché questo è un eh, dispositivo eh, stereo che è una cosa che non capita esattamente tutti i giorni vedete l'altoparlante nella parte eh, inferiore di, accanto al connettore come detto quella USB Type-C e poi l'altoparlante che viene accompagnato questo altoparlante, con quello nella parte eh, superiore vedete quella che è la capsula del telefono diventa anche un altoparlante per la riproduzione dell'audio tra l'altro con un discreto eh, livello eh, qualitativo Diciamo insomma un telefono completo è plastica sul retro, ha un frame invece in. Uh, metallo, tutto sommato una qualità costruttiva che è buona tenendo conto insomma che questo è un dispositivo che costa poco più di uh, 200 uh, euro mm, che cos'altro possiamo uh, sottolineare? che insomma lo spessore è ben oltre i 9 mm, il materiale è plastico ma tutto sommato la percezione uh, è buona, davanti c'è il uh, Gorilla Glass 5 con il nuovo sistema operativo che è la uh, Mui che ha i suoi aspetti positivi e quelli uh, No, vi faccio un esempio. Eh, voi avete alcune delle funzioni che sono, eh, diciamo, un po' mh, eh, sistemate in posti diversi. Ma poi ci torniamo eh, su questo. C'è anche la possibilità di spostare le icone. Poi ve lo mostro però dal eh, menu perché non sono mai riuscito a farlo eh, con le notifiche che mi sono arrivate per trascinare eh, praticamente la notifica, farla eh, diventare l'app la vera e propria e poi guardarla sullo schermo. Ma diamo un occhio almeno. Dicevo ci sono delle cose che sono strane, no? guardate ad esempio voi di solito per cambiare eh, quanto tempo volete tenere acceso il display andate in qualunque telefono Android nella voce display e invece eh, con Xiaomi e con la MIUI dovete entrare in schermata di blocco per decidere insomma, i tempi di accensione dello schermo niente di grave ma vuol dire che vi dovete un po' adattare quando eh, utilizzate questo eh, telefono che comunque mh, è un telefono completo, un telefono che ha un eh, sacco di funzioni eh, molto interessanti vi faccio vedere ad esempio eh, funzioni aggiuntive che vengono proposte attraverso il eh, menu, ad esempio non so, avete i turbo giochi, qui potete eh, selezionare quali applicazioni avranno il massimo della potenza disponibile quando eh, voi eh, volete giocare, ma non è eh, l'unica delle funzioni eh, speciali, avete ad esempio questa, ecco questa io non sono mai riuscito ad utilizzarla poi in realtà nell'uso del telefono di tutti i giorni, potete vedete trascinare l'icona e posizionare, cioè la notifica in pratica, trasformarla eh, nel contenuto della app e trascinarla dove volete sul display e poi ancora eh, gli strumenti vinte quindi per avere i controlli e anche un miglioramento delle eh, prestazioni quando ci sono i video e ancora un secondo spazio privato che potete utilizzare con eh, una password per eh, proteggere diciamo i contenuti sensibili che potreste eh, avere sul vostro telefono quindi un software che è completo in tutti i suoi aspetti bisogna solo un po' farci l'abitudine perché in alcuni casi insomma è un po' lentino ho detto del sensore con impronte digitali eh, sul lato che è particolarmente veloce, non lo è invece lo sblocco con il volto che è solo 2D diamo un occhio alla fotocamera eh, come sempre un eh, menu completo, ci sono abbiamo detto quattro sensori sensore principale 64 megapixel due che sono, <ride> insomma, sono un po' inutili, che sono quelli di profondità e macro e poi il grandangolo eh, come sempre c'è un menu eh, super ricco, potete utilizzare l'intelligenza artificiale per eh, migliorare eh, le vostre foto oppure potete scegliere tantissime altre eh, modalità dalla eh, modalità di ripresa ad esempio video con la stabilizzazione che è elettronica, la modalità pro invece con tutti i parametri che potete gestire come volete e dalla modalità pro potete anche selezionare le foto a 64 megapixel vuol dire che in questo caso non avete il diciamo il pixel binning quindi la fusione dei pixel 4 in 1 che invece viene fatta con le foto abituali no, vedete tantissime opzioni che avete a disposizione nella fotocamera sapete che questa è una delle caratteristiche tipiche eh, di eh, questo eh, dispositivo la modalità notte c'è solo con la fotocamera eh, principale quindi quella da 64 megapixel non funziona con le altre la qualità delle immagini ve le ho mostrate anche sulla recensione che eh, ho presentato su Mr. Gadget diciamo che è buona quando c'è molta luce per il resto insomma diciamo che è in linea con il posizionamento di questo eh, dispositivo sul mercato facile comunque l'accesso a tutte le varie funzioni vedete la regolazione anche eh, del tipo di dimensioni vale sia per le foto che per il ritratto che per i video l'accesso alle opzioni è sempre molto molto semplice e questa è una delle cose eh, ottime un telefono dunque completo, addirittura un sistema di dissipazione del eh, calore all'interno del telefono perché il processore il 732G con 6 GB di RAM eh, non abbia mai alcun tipo di eh, diciamo eh, stress nel, nell'utilizzo eh, è un telefono questo completo nella eh, sua dotazione gradevole da eh, utilizzare mm, abbiamo detto insomma il peso 215 grammi non è proprio insomma leggerissimo però nel complesso eh, diciamo che la qualità di costruzione il software e tutto ciò che offre fa di questo telefono un dispositivo secondo me molto interessante tra i prodotti da comprare oggi con un prezzo contenuto, questo è senza dubbio uno dei migliori.